Ciao Andrea, siamo finalmente giunti al confronto tra le Vanish Carbon e Vanish Tempo di Altra le due ammiraglie di questa azienda americana zero drop, ma secondo me non sono così zero drop e quindi possono essere utilizzate anche da, maggior, da un maggior numero di podissematori. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Il problema non è lo zero drop qua, è che ci hanno messo più schiuma del solito e quindi diventa uno scarpe un pochino più per, per molti perché ehm, davvero uno zero drop con uh, minimale è davvero uh, difficile da portare per più, più tempo e invece queste qua hanno un po' di schiuma e diciamo che, che salvano abbastanza paradossalmente zero drop rigido è comunque complicato ma in questo caso secondo me è... Sembra che dal punto di vista dell'utilizzo possano essere utilizzate come già dicevi da più persone Secondo te in effetti a chi sono adatte queste due eh, scarpe? Bah, guarda qua ti dirò sono delle scarpe che vanno bene un po' per tutti perché non sono, non sono estreme Hanno comunque una bella base d'appoggio quindi vanno bene anche per dei lievi pronatori Hanno abbastanza schiuma quindi vanno bene anche per degli atleti un po' più pesantini se è sempre lì ovvio che sopra i 5 al km non so se le utilizzerei o al massimo utilizzerei solo da tempo. A livello di Tomaia come le hai viste nello spazio, nell'avampiede, cosa ne pensi? Secondo te stesso numero per entrambe oppure magari mezzo numero in più? Allora me le sono messe i piedi adesso ma devi darmi un secondo che me le ritolgo così controllo i numeri. No aspetta che te, te le tiro dai aspetta è eh. uno, due, tre. Allora, le ho messe sui piedi perché così voglio, volevo riprovare le sensazioni mentre facevo il video. Sono tutte due e due nove e mezzo. Quindi il mio numero, eh, ti dico che sono giuste, forse potrei azzardare un mezzo numero in più. Io andrei anche quasi di mezzo numero in più se voglio stare un attimino più tranquillo. Diciamo che il piede ci sta dentro giusto, eh, in larghezza va benissimo, un po' in lunghezza. che lesinano. E invece secondo te la tomaia come l'hai vista e che sensazione ti hanno dato? La tomaia è praticamente identica, un pochino più solida quella della Tempo, un pochino più racing quella della, della Carbon. In avampiede sono praticamente identiche, cambiano un po' nel tallone, qua praticamente è tutto molto morbido e questo pezzettino qua che è praticamente solo come se fosse da finta pelle e un pochino di, di morbidezza nel tallone invece la, la tempo qua incomincia ad essere molto più strutturata ha il collare molto imbottito e dal tuo punto di vista a livello di design questa cosa rende una delle due scarpe più stabili, oppure no perché l'altra ha la piastra in fibra di carbonio la rende sicuramente più comoda per, per i lavori lunghi la, la tempo mentre questa qua la senti che è un pochino più racing quindi ti dà l'idea solamente di essere una scarpa un pochino più leggera e scarica quindi per farti andare forte. A livello di intersuola hanno entrambe la stessa intersuola e GoPro. Cosa ne pensi e secondo te quale delle due è più veloce? Con il Carbonio che ha la Carbon la sento comunque più dura e reattiva. L'altra la sento comunque più morbida, è una scarpa adatta agli allenamenti, secondo me anche a qualche gara più lunga per dirci. Mentre la, la carbola utilizzerei sulle 10 km e le mezze maratone al massimo. Guarda, l'idea di Altra è quella di, di bloccare il tallone, eh sì, di bloccare il collo del piede, di, di renderlo quindi in saldo e di non farlo muovere nella scarpa. Devo dire che ci sono riusciti anche con questi due modelli, poi ti dico molto simili se non quasi uguali come allacciature, quindi devo dire bene tutte e due. E invece a livello di battistrada, parlavamo nel primo video di. Qualche sensazione abbastanza strana come le hai viste, secondo te sono simili e eh, come influenzano queste due scarpe a livello di battistrada e il comportamento nella corsa. Guarda, ti dico, il battistrada è l'unica roba che non mi ha fatto impazzire, è troppo plasticoso e in effetti si è visto un po' nei consumi che, che si consuma come se fosse plastica e non come se fosse gomma. Non ho capito sinceramente questa scelta, ne avrei messo magari un po' di meno, un po' di gomma più morbida. E invece a livello di flessibilità, una è molto flessibile, l'altra è chiaramente molto più rigida, eh, cosa, cosa ne dici sui vari, sulle varie tipologie di allenamento? Non vorrei che questa flessibilità diventi un po' il drop della situazione, sì, è più, più flessibile sicuramente la tempo che la, la rende solamente più morbida e più comoda l'allenamento. In, in gara, per assurdo, la poca flessibilità della Carbon invece me la rende un pochino più, più sprint. E secondo te suggeriresti di comprarne una sola o tutte e due e in questo caso come imposteresti le varie tipologie di allenamento e gara per queste due scarpe? Sempre il solito discorso, secondo me. Se sono un atleta abbastanza veloce che mi avvicina 3 km o vado, cioè vado a 3 km o poco più, prenderei tutte e due la carbon per fare le gare e la tempo per fare gli allenamenti. Se invece sono un atleta che si avvicina di più ai 5 km, utilizzerei solamente la tempo senza scomodare la carbon per fare allenamenti e gare. E secondo te comunque queste due scarpe ti consentono di correre? velocemente o comunque molto velocemente grazie alla, alla mescola eh, Ego Pro. ma sicuramente poi anche l'idea del correre di avampiede secondo me aiuta molto nella, nella corsa forte diciamo con la svelta ti faccio una domanda finale a livello di pricing so che comunque ne parli e eh, ne parliamo spesso offline non le ritieni un po' troppo tra virgolette costose e quindi forse dovrebbe l'azienda americana abbassare un po' i prezzi. Io, io non sono studiato, eh, parlo di pricing eh, per, per noi atleti che, che dobbiamo pensare anche un po' al portafoglio e capisco un po' il prezzo dell'azienda della, dell perché tra virgolette ne vendono poche, è una società di nicchia, è una, una marca di nicchia e quindi è ovvio che se costassero un po' di meno sarebbe meglio però capisco anche che per loro è diverso lo spalmare il prezzo e, guarda l'unica cosa che ti dicevo era che secondo me che mi lascia un po' così è che hanno creato anche loro un po' troppi modelli per essere un'azienda così piccola dovrebbero farne due da lenti la Tempo e la carbone basta secondo me sono assolutamente d'accordo con te chiaramente noi cerchiamo di spiegare al meglio tutte queste tipologie di scarpe però la qualità di questo marchio è in dubbio e credo che lo vediamo giorno per giorno, sfornano nuovi modelli ma di una qualità davvero eccezionale. Ma eh, guarda su quello sono d'accordo, sono scarpe un po' di nicchia perché ancora non hanno preso troppo piede nel mercato se non quello da trail però devo dire che sono delle belle scarpe. Va bene grazie Andrea divertiti in vacanza, non so se te l'ho già detto ma... Ci vedremo sicuramente a Livigno. Bo, vediamo, vediamo, dai, vediamo se ci, se ci vedremo a Livigno. Anche perché sto cercando di capire se riesco ad andare al, all'ultra trail del Mont Blanc, non a correre, ma magari a incontrare i nostri amici di altra. È comodo andare fino a Chamonix da, da casa tua, è proprio un tiro di schioppo. Va bene, grazie, ciao!